Se, se Sabrina Freda vuole dire un'ultima battuta sì. su questa cosa qua, visto che allora io dico che l'Europa deve sicuramente riuscire a dare delle risposte ai problemi, dico sui temi ambientali noi abbiamo bisogno di risorse. Il Paese però deve riuscire a prendere queste risorse e a destinarle là dove servono. Il tema che si affrontava, che spesso i fondi poi vengono eh, dirottati lì dove eh, ci sono gli amici, è un tema tutto italiano ed è reale. Io non credo che la soluzione sia fare degli uffici europei in Italia perché noi dobbiamo essere in grado di autodeterminarci e di eh, avanzare tanto da essere a livelli accettabili ecco, su tutti i fronti, però è un tema che esiste. Andiamo, andiamo oltre, eh, c'è un altro tema che volevamo, eh, su cui volevamo chiedervi un, un intervento, cioè il rapporto tra le identità nazionali, diciamo così, no? l'identità dei territori e eh, l'Europa intesa come Unione Europea, fino a che punto? Qual è, qual è il punto di equilibrio che si deve eh, raggiungere? Perché anche su questo ci sono punti di vista molto differenti, c'è chi dice più Italia in Europa, meno Europa in Italia. C'è chi dice, Europa non delle banche, ma del, dei eh, popoli. C'è chi dice, invece, andiamo all'Europa, diciamo, to court, perché vogliamo completare quel sogno europeo del eh, dopoguerra. Ecco, su questo, qual è il punto di equilibrio? C'è un punto di equilibrio, secondo voi, che va eh, raggiunto? Partiamo da Sabrina Freda? Sì, eh, sicuramente c'è un punto di equilibrio che deve essere raggiunto. Noi abbiamo iniziato questa campagna con lo slogan europei non tedeschi, per dire che chiaramente non abbiamo nulla contro i tedeschi però vorremmo portare in Europa i problemi dell'Italia, non essere la soluzione per i problemi della Germania. Ehm, diciamo che eh, il tema di riuscire a eh, fare dell'Unione Europea eh, l'unione dei popoli è sicuramente un obiettivo centrale. Questo non vuol dire perdere la propria identità. Io non riesco neanche a capire come si possa pensare di perderla, a dire la verità. Significa semplicemente avere un'identità coerente. Quindi se noi abbiamo un progetto di sviluppo per l'Italia, se noi siamo in grado di prefigurare il futuro dell'Italia, del nostro paese, dobbiamo essere in grado di portare questo progetto in Europa e chiedere che questo progetto insieme agli altri paesi possa diventare realtà. È questo che dobbiamo fare senza perderci in delle discussioni che sono molto da campagna elettorale, che vanno a difendere l'identità, tranne poi svendere il paese, impoverirlo sfruttando i fondi che arrivano non per aiutare il paese stesso ma per farne beneficio poi appunto agli amici, agli affini eccetera. Fabio Filippi, Forza Italia, il rapporto tra identità nazionali ed Europa, quale deve essere? Beh, Noi abbiamo uno slogan che è ufficiale, è quello di Forza Italia, dove dice più Italia in Europa e meno Europa in Italia, quindi questa è la nostra politica l'Italia deve contare di più e giustamente qualcuno aveva sottolineato che gli attuali deputati sono stati silenti sono una volta eletti sono spariti occorre quindi mandare in Europa una nuova classe dirigente che sia in grado di fare veramente gli interessi dell'Italia non come ha fatto ad esempio purtroppo che non era in Europa ma è stato voluto dall'Europa l'ex Presidente del Consiglio Monti che ha messo sulla testa degli italiani un debito di 60-70 miliardi di euro firmando il fiscal compact che vuol dire che noi italiani tutti gli anni dovremmo pagare un'ulteriore tassa per l'Europa di circa 60 miliardi. E spiego cos'è il fiscal compact, è, una, è un trattato che ha firmato Monti e che noi vogliamo abbandonare dove si impegna l'Italia a ridurre il debito pubblico dal 130% attuale al 60% in 20 anni vuol dire che ogni anno il 3% del PIL deve essere messo per pagare questo debito e già oggi spendiamo 800 miliardi di euro per mantenere lo Stato cioè se lei divide 800 miliardi diviso 60 milioni di cittadini ogni cittadino deve pagare 12.500 euro di tasse, i cittadini che lavorano sono uno su tre, vuol dire che sono 30.000 euro cranio per ogni lavoratore questo sistema non può in realtà può... ci sono conti diversi come lei sa Filippi, nel senso che in realtà ci sono economisti che sostengono che in base al ciclo economico Guardi, vanno calcolati i soldi diciamo che annualmente... Lasciamo perdere sborsare. gli economisti perché più questi economisti, e abbiamo visto Monti, più sono economisti più fanno dei danni. L'economia è quella del buon padre di famiglia ed è quella del buon senso. I conti devono tornare ma con il buon senso, non con le grandi regole che alla fine vengono fatte solo e soltanto per fregare i cittadini. Più Europa, meno Europa, più Italia, meno Italia. L'Europa è una minaccia per le identità nazionali? No, sicuramente no, anzi è un arricchimento. Cioè, bisogna confrontarsi con eh, tutte le altre popolazioni. Ad esempio una cosa che viene utilizzata pochissimo sono i famosi JECT, eh, questi enti sovra eh, regionali, di cooperazione che non vengono utilizzati o vengono utilizzati solo come marketing, insomma mi viene da pensare. Adesso non conosco bene le vostre zone, però le ho frequentate quando ero, quando ero più giovane. Per, per rilanciare il turismo, eh, anche a livello proprio regionale, si potrebbe pensare a un ente di questo tipo di cooperazione internazionale che prendesse tutte le Riviera Romagnola, Veneta e anche la Slovenia per fare proprio co-marketing assieme. Oppure le, il Trentino e il Bellunese. sono delle regioni che sono uguali dal punto di vista geomorfologico e anche di cultura e anche di innovazione. In realtà ci sono, dei, ci sono dei progetti transnazionali europei eh sì, insomma a cui anche la regione Emilia-Romagna sì, e anche i nostri territori appartengono, però, mi sembra, in collaborazione con... Adesso... C'è la uh... macro-regione adriatica, quindi non è la, dria, non stesso, è, è la non. È, sono Io potrebbe dire che conosco questi no, il trentino, che è sempre il trentino più bello, no, non servono a nulla, sono solo marketing. Cioè, anche i funzionari stessi non sanno cosa devono fare. Invece si potrebbero fare politiche, anche oltre che il turismo, dei fin da giovani, alla ah, cosa, cosa di lingue. Cioè, non possiamo pensare di essere un'Europa e non sapere le lingue. Cioè, questo è inaccettabile e poi anche a livello universitario gli scambi devono essere obbligatori gli scambi tra studenti che possono anche avere doppia laurea in Europa, che valga direttamente in Europa. Esempio, noi in Trentina sono so qua da voi in Trentino c'è la possibilità di fare la doppia laurea in Trento, Bolzano, Innsbruck e Qualcuno Germania ci sono essere, alcune lauree a doppio titolo la sì, questo, questo però altre altre dovrebbe essere, spingere proprio sì. da questo punto di vista Ecco, eh, a sentire un po' gli interventi si, si ha l'impressione che l'Europa rimanga un po' anche misteriosa come entità alla fine nonostante ce l'abbiamo da, da tutto il dopoguerra insomma. ecco, dal tuo punto di vista sì. di un movimento politico che si dice scelta europea questo rapporto tra identità nazionali e Europa intesa come grande organismo, come grande sovrastruttura, quale deve essere? Allora, guardi, da una parte è vero che bisogna incentivare quel fatto di creare, come si diceva prima, una cultura europea, quindi con le lingue, aumentando gli scambi, come ha già fatto l'Europa attraverso il progetto Erasmus, ed estendendolo magari non solo e non più solo agli studenti, ma anche agli lavoratori, agli imprenditori, ad altre categorie di, di persone che possono usufruire di questo tipo di programma. Però a livello proprio istituzionale programmatico di governo, tra il rapporto tra l'identità nazionali e l'Unione Europea. Eh, io sono fiero di far parte di scelta europea che ha all'interno delle varie liste che compongono il, eh, il movimento anche il partito federalista europeo, che è l'unico partito a livello europeo che si batte per un'Europa federale e noi l'abbiamo inserito all'interno del nostro programma, l'idea di arrivare a un'Europa dove responsabilità e autonomie siano davvero di tipo federale, dove oggi possono essere a livello di Stato, ma domani possono essere a livello di regioni e di macro regione, come si parlava prima della macro regione adriatica e quindi l'idea che ci siano dei governi a livello appunto macro regionale che incidano e che siano dentro però l'Europa mi lasci dire che a livello di, di come costruire questa cosa, noi come scelta europea il 20 di, di maggio inviti, abbiamo invitato a Padova, assieme al nostro li, leader Ghiper Ostad, il ministro dell'economia catalano per appunto spiegare ai cittadini come si può costruire questo processo di integrazione da una parte e federalismo dall'altro che possa apportare a valorizzare le identità locali e nazionali e dall'altra integrarsi sempre di più verso un'Europa che sia federale e verso quegli Stati Uniti d'Europa che, che tanto ambiamo questo naturalmente perché la Catalogna è una regione è una delle regioni Spagna autonome che, sì, che, che chiede sì, l'indipendenza che, che ci sono Spagnolo. tutti in serie di legami e, e dopo sì, una cosa se, se posso dire sul, fis, sul fiscal compact No, è vero che come si diceva no, è una questione di, di rapporti tra eh, il, il PIL e la spesa pubblica quindi non è detto che noi oggi dobbiamo, cioè, oggi dobbiamo rendere tot, però non è detto che un domani se cresce il PIL oppure se noi riduciamo la spesa questo rapporto si diminuisce e quindi quello che dovremmo sì, ridurre Io ho fatto un'obiezione prima a Filippi, la faccio anche a lei. Sì. L'obiezione che normalmente si fa a questo è che per avere una, eh, perché che la cifra da sborsare si abbassasse un po' bisognerebbe che i cicli economici raggiungessero dei livelli di aumento del PIL che non sono tanto prevedibili no, no, no, in questo momento. Da una parte quindi, o, o dall'altra eh. dall'altra però se possiamo agire dalla parte nostra è quella di ridurre la spesa. Ma sì, un po' di preoccupazione attorno a questo sì. fiscal compact secondo me è Ma giusto guardi, che è ci stato, sia. È, ecco, stato un male, è, è stato umano e necessario. Okay. Ecco, uscendo. uno dei temi che maggiormente diciamo, al centro del dibattito, seppur un dibattito così molto cauto e molto spento ci sembra, insomma, la vigilia di queste elezioni europee, è proprio eh, relativo agli strumenti, come dire, di politica economica eh, da utilizzare per uscire diciamo, da questa lunga crisi recessiva che ha investito anche l'Europa e grazie fondamentalmente all'ingresso diciamo, nell'economia europea della finanza speculativa allora politiche di austerity da una parte e quindi giustificate dalla necessità di mettere in ordine diciamo, i conti nei bilanci dei singoli paesi per dare come dire, stabilità economica ai singoli stati dall'altra parte invece rifiuto delle politiche così gravi di austerity e del fiscal compact ad esempio a ridiscussione di questo tipo di politiche perché si dice che queste non solo non aiutano ad uscire dalla crisi ma condannano i paesi che hanno un debito pubblico più elevato a, um, a, a soffrire ancora di più ad avere ancora più disagi proprio per questa necessità come dire di eh, rispettare questo rapporto di 3% che però è un rapporto tra deficit e pil che risale al trattato di Maastricht che è un trattato del 1992 entrato in vigore all'inizio del 1993 e che era praticamente la condizione sine qua non per entrare nell'Unione Europea quindi noi ce lo portiamo dietro questo problema da molti anni allora sentiamo un po' politiche di austerità conti in ordine e bilancio diciamo sotto controllo o invece una ridefinizione, ridiscussione di tutte queste strategie per uscire da questa politica di austerità e invece andare verso un rilancio dello sviluppo e come. Partirei dal candidato Movimento 5 Stelle. Intanto dobbiamo tenere presente che la situazione dove siamo, che siamo, in cui versa l'Italia adesso è dovuta a 20 anni di governo e, e quindi siamo, i responsabili sono proprio chi ci ha governato in questi 20 anni. Prima cosa dobbiamo mandarli via, cioè, questo è il tutti a casa del Movimento 5 Stelle è veramente un punto fermo per me questo al 100% e per quanto riguarda il discorso delle austerity anche noi diciamo che è impossibile andare avanti così se noi andiamo avanti con fiscal compact con gli euro bond che verranno probabilmente, c'è già in, in intenzione dell'Europa, di garantirli su, con diritti reali sui beni dello Stato, se riserve aure, beni patrimoniali o anche gettito fiscale futuro. Se non aboliamo il eh, pariggio di bilancio noi veramente andremo incontro proprio a un massacro sociale, a un taglio delle spese per il welfare, perciò per la sanità. Ma il movimento 5 Stelle non è a favore degli euro bond come strumento allora, diciamo, per socializzare certo, i debiti pubblici? Euro, euro bond veri, cioè nel senso una messa in comune del debito a seconda del peso economico. Però non tutti sanno che c'è in Europa, è già stato studiato e lo vogliono attuare in pochi mesi. Un fondo che si chiama IRF, European Redemption Fund, e anche proprio il nome Redenzione, sembra quasi che abbiamo un peccato e dobbiamo proprio ridurlo questo debito. In cui questi euro bond saranno garantiti dai diritti reali sui beni dello Stato, perciò c'è un proprio ragionamento da banca dell'Europa che ci vuole quasi pignorare se non riusciamo poi a, no, a pagare i nostri debiti, questo è inaccettabile.